Viene a tendere e se possibile tenerci pronti a fare anche noi la nostra parte di bottino. Wow. E anche finché c'è Mussolini. Perché finché c'è Mussolini ci possiamo fidare dell'Italia. È l'unico uomo che ha i nervi saldi in Italia. Quando non ci fosse più lui Si illude, si fida ancora Perché Mussolini in quel preciso momento Ha già deciso che lui si chiama fuori Corriere della sera L'accordo tedesco-sovietico il grandioso successo politico dell'asse ha spezzato la torbida manovra degli accerchiatori democratici. Stupore e smarrimento nei paesi antitotalitari. Poi riceve una lettera di Mussolini in cui Mussolini per la prima volta gli dice la verità. Avremmo bisogno di grosse forniture di materie prime Hitler ci rimane male Chiede a Mussolini Ma esattamente quali forniture di materie prime vi servono? 6 milioni di tonnellate di carbone Per capirci è la produzione italiana di due anni 2 milioni di tonnellate di acciaio 7 milioni di tonnellate di oli minerali, 1 milione di tonnellate di legname, rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio, 20 tonnellate di zirconio. La spediscono all'ambasciatore italiano a Berlino, a L'ambasciatore a Tolico la porta a Ribbentrop. Ribbentrop guarda la lista e dice ma entro quando vi serve tutta questa roba? Guarda che ora come ora noi non potremmo fare la guerra. È stato calcolato che ci volevano 17.000 treni per mandare tutta quella roba in Italia.